cari amici allora siamo leggermente in ritardo lo sappiamo però fra michele abbiamo avuto problemi tecnici per entrare in diretta però fra michele io penso che siccome questa diretta è molto molto come dire profonda come argomenti penso che qualcuno abbia disturbato per questo motivo allora, buonasera a tutti, lo ripeto, mi sembra che siamo andati in diretta adesso, mi sembra di aver visto, eh, proprio fino all'ultimo fra Michele ci sono problemi tecnici un po' questa sera, ma grazie a Giovanna li abbiamo superati, siamo leggermente in ritardo, vi chiediamo scusa, eh, so di tanti amici già che mi chiamavano che non riuscivano a collegarsi, spero che adesso riusciate perché noi ci siamo. <ride> Bene, vedo già Paola che manda i cuoricini e ricambiamo di cuore... Questo saluto allora iniziamo eh, caro fra michele intanto con i saluti saluto prima di tutto te perché hai accettato questo invito e per noi sei un dono prezioso perché veramente potremo insieme a te approfondire eh, argomenti che solo un consacrato può eh, approfondire nella maniera più corretta possibile ma ringrazio anche tutti gli amici che ci seguono e ci seguiranno in questa serata, in questa diretta. Chiedo tra l'altro agli amici cortesemente di attivare le notifiche e di condividere, appunto proprio per poter raggiungere quanti più amici eh, possibile. Anch'io, adesso che fra Michele, giustamente, inizierà la diretta con una preghiera, eh, noi tutti insieme seguiremo mentalmente questa sua preghiera e intanto anch'io condividerò la diretta perché voglio raggiungere quante più persone possibile. Allora caro Fra Michele, se puoi iniziamo con la tua preghiera. Va bene, innanzitutto vi saluto a tutti, eh, siamo qui sotto il manto della Madonna, per prima cosa, siamo qui per parlare di lei, affinché questo incontro porti frutto, invochiamo proprio la sua presenza, la presenza della mamma. Celeste in mezzo a noi. Siamo qui da Mengiugorni, siamo sotto il suo manto, il manto della preghiera, e allora ci rifugiamo sotto il manto preziosissimo della Madonna. Fare questa preghiera che ha scritto San Francesco, abbiamo che l'intercessione di San Francesco e di tutti i Santi affinché questo incontro porti frutto. Ave Signora Santa Regina, Santa Madre di Dio che sei vergine fatta Chiesa benedetta dal Santissimo Padre, che ti ha consacrata insieme col Santissimo Figlio tuo e con lo Spirito Santo Paraclito. tu in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene, ave suo palazzo, ave suo tabernacolo, ave sua casa, ave suo vestimento, ave sua ancella, ave sua e nostra madre, o cuore immacolato di Maria, tabernacolo vivente della Santissima Trinità, ci consacriamo a te. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Eccoci, siamo più al sicuro adesso. Assolutamente, sotto il manto di Maria, lei ci protegge. Allora, prima di iniziare con le domande, vorrei mettere un canto di invocazione allo Spirito Santo, ovviamente fatto da voi. Sì. Invochiamo, invochiamo lo Spirito Santo, lo invochiamolo ardentemente nel nostro cuore. Attraverso i nostri cuori lo invochiamo sull'umanità intera, invochiamo grazia, pace e misericordia. Ringraziamo il Padre per tutte le meraviglie che sta compiendo e per ciò che ci sta mostrando attraverso la Madonna. Vieni Spirito Santo, eterno amore, vieni a noi con il tuo telefono, vieni in fiamma i nostri cuori. Vai col canto. Vado, saltiamo gli annunci che non c'entrano niente. <ride> speaking this speaking Bene, caro Fra Michele, cari amici, sotto la protezione del manto della mamma e con la luce dello Spirito Santo cerchiamo di, fare, di dare voce a Maria. Come? Prima vogliamo raccontare Fra Michele questi giorni de, di pellegrinaggio che con tanti amici abbiamo fatto lì a Medjugorje per il compleanno di Miriam che poi sappiamo tutti che non è il motivo il compleanno per cui la mamma le appare ogni anno il 18 marzo ma comunque eravamo lì è stato, guarda Mediugorio è sempre eh, una grazia da vivere ma ogni pellegrinaggio è diverso dagli altri e devo dire che questo pellegrinaggio è stato uno dei più belli che io ma anche i pellegrini i miei pellegrini perché tutti me lo dicevano uno dei più belli che abbiamo mai vissuto veramente carico di doni carico di grazie, di incontri di preghiera, tutto è andato veramente nella pace nella gioia nella, nella bellezza che solo quel luogo può dare abbiamo visto tanti italiani è stato bello rivedere appunto che gli italiani sono tornati prepotentemente, nel senso era tanto dal Covid in avanti non avevo più visto tanti italiani come questa volta Mediugorio era piena un po' come ai vecchi tempi, insomma, è stato un bellissimo pellegrinaggio, eh, e penso che tutti veramente ogni volta che sono a Medjugorje io penso qualsiasi sia il numero delle persone che mi circonda, dico tutto il mondo dovrebbe venire qui e vivere, respirare quest'aria. Ecco, e tu invece da consacrato, caro Fra Michele che cosa ci puoi dire di questi giorni che abbiamo, anzi tra l'altro ci siamo visti due volte, anche con i miei pellegrini, sono stati due incontri molto gioiosi, molto belli, profondi, ecco tu da consacrato che cosa hai visto in Mediugori eh, in questi giorni, sia nei pellegrini e sia nei doni che hai potuto percepire anche tu nel tuo cuore che la Mamma Celeste ci ha fatto? Guarda Angela, eh, dire quello che abbiamo visto è difficile, però eh, sicuramente ho sentito la grazia di Dio che scorreva a fiumi come ogni giorno, ma quando c'è tanta gente che prega ancora di più. È vero che la Madonna è presente, lei prega per noi, ma quando ci sono tanti che pregano contemporaneamente, come dice Gesù, siamo una forza, siamo una forza sotto il manto della nostra madre. E ho visto la grazia scendere dalle colline dalla collina delle apparizioni da Krisevat gente che pregava incessantemente soprattutto anche nella chiesa e ho visto tanta gente che si confessava grazie a Dio e questo è il miracolo più grande il miracolo più grande che si vede ogni giorno qui sono le, la gente che sente questo bisogno diciamo di mettere un po' i conti a posto con il nostro signore e Posso dire che vedere le, le anime fino alla confessione è la cosa più bella, perché vedi proprio gente anche che eh, a me due arrivano, è vero che arrivano i pellegrinaggi anche organizzati adesso, però arrivano tanti anche giovani, tante famiglie che sono magari lontane dalla preghiera, dalla chiesa. E guarda, ecco cosa ho visto. Eh, ho visto gente in ginocchio che pregava eh, per la pace del mondo. Possiamo intercedere da questo luogo con Maria che lei ci chiede in questo tempo di pregare per la pace nel mondo e ho visto gente che l'ha fatto. Questa è la cosa... a, proposito, a proposito di questo, avendo la grazia di pregare anche con la veggente eh, Maria, eh, lei dice sempre che da quando è iniziata questa guerra in Ucraina tutti i giorni stanno affidando la pace eh, del mondo a Maria ma non solo per la guerra in Ucraina, ma per tutte le guerre che ci sono in questo mondo veramente eh, sofferente. Quindi sì. adesso mi è fatto venire in mente questa cosa che Maria ha detto e questa preghiera veramente continua e incessante che c'è ha mediugori proprio in questa eh, in richiesta, oserei dire in questa implorazione a Maria di donarci la pace, proprio a lei che si è presentata come regina della pace. Sì, e anche stasera vi devo dire perché... È bello condividerlo con tutti che eh, ho avuto la possibilità di andare all'Apparizione da Maria, ma proprio per raccomandare a me. Lo, noi usiamo far così, no? Penso, eh, raccomandare proprio alla Madonna tutto quello che facciamo, e anche siccome questa è preghiera, cioè quando parliamo della Madonna, a me io mi sento privilegiato perché eh, quando parlo della mamma celeste sto bene, e allora sono andato. A pregare, che sono chiamare di pregare per questa intenzione, ma per tutte le altre, però io proprio raccomandare alla Madonna questo nostro incontro affinché porti frutto per noi e per tutti quelli che ascolti. Bene, allora proprio per affinché porti frutto, il maggior frutto possibile, io questa diretta, caro Fra Michele e cari amici che ci seguite, eh, vorrei vivere un pochino in modo diverso, ossia vorrei proprio dare spazio alle parole della mamma celeste, in particolare attraverso i suoi tre messaggi eh, che trovo molto particolari ed importanti proprio in virtù dei tempi che stiamo vivendo. Eh, il primo messaggio che vorrei farti meditare a voce alta, caro Fra Michele, è il messaggio del 2 settembre 2012. Lo leggo, lo leggo per gli amici che ci seguono. Cari Vai. figli, mentre con i miei occhi... Mentre i miei occhi vi guardano, la mia anima cerca anime con le quali vuole essere una cosa sola, anime che abbiano compreso l'importanza della preghiera per quei miei figli che non hanno ancora conosciuto l'amore del Padre Celeste. Vi chiamo perché ho bisogno di voi, accettate la missione e non temete, vi renderò forti, vi riempirò delle mie grazie. Col mio amore vi proteggerò dallo spirito del male. Sarò con voi. Con la mia presenza vi consolerò nei momenti difficili. Vi ringrazio per i cuori aperti. Pregate per i sacerdoti. Pregate perché l'unione tra mio figlio e loro sia più forte possibile, affinché siano una cosa sola. Vi ringrazio. Guarda, sarebbe da dire tante cose, ma... Eh, abbiamo scelto questo messaggio perché eh, il tema di questo incontro è proprio le promesse della Madonna no? e la Madonna è quello che promette è sicuro che lo mantiene e questo messaggio proprio fa, fa alcune promesse che sono incredibili no? quando dice vi chiamo perché ho bisogno di voi accettate la missione allora sono andato a vedere eh, sul, eh, sul dizionario cosa vuol dire la parola missione missioni, è una cosa importantissima cosa che la Madonna ci chiede il dizionario della lingua italiana dice la missione è un incarico diciamo un ufficio da esercitare un compito da vendere la cui importanza risulta sottolineata dall'ufficialità una cosa proprio ufficiale eh, la Madonna proprio ci dà questo mandato questo incarico, chi vuole può aderire a questa missione. Abbiamo chiamata la missione dell'amore. La missione dell'amore. Se noi rispondiamo in eh, minima parte a questa chiamata della Madonna, cosa ci risponde lei? Vi riempirò delle mie grazie. Col mio amore vi proteggerò dallo spirito del male. Sarò con voi. Con la mia presenza vi consolerò nei momenti difficili. Vi chiamo perché ho bisogno di voi. Che cos'è questa missione dell'amore? Noi diciamo la missione dell'amore, eh, nostra madre, madre Rosaria, ci invita ogni giorno a rispondere a questa missione dell'amore. L'amore è Gesù, quindi è una missione di Gesù, per Gesù, con Gesù. Abbiamo la carta vincente che è la Vergine Maria. E... Se vuoi ti dico cosa... Eh, mi ha sempre insegnato Madre Rosaria riguardo a questa missione dell'amore. È una cosa, una sua meditazione che voglio condividere con voi perché eh, fa proprio comprendere l'importanza di questa chiamata. Cosa ne pensi? Assolutamente d'accordo. Allora, eh, le, so le parole della madre, di Madre Rosaria, eh, io grazie a Dio, adesso eh, ho tre mamme: prima mamma e la Madonna lei è la mamma di tutte le mamme poi grazie a Dio c'è ancora la mia mamma terrena che è stata la mia prima guida spirituale, è ancora viva che il Signore la tenga ancora finché ha bisogno di lei e abbiamo bisogno della preghiera delle mamme so che mia mamma ancora prega per me adesso il suo altare è letto e da lì con rosario in mano offro ogni giorno questa preghiera per le intenzioni della Madonna per me affinché tutto quello che faccio sia nella volontà di Dio e anche sotto la protezione della Madonna. O oh, Madre Rosaria, che è la mia guida spirituale, e eh, allora condivido con voi i suoi insegnamenti. Sentite, la missione dell'amore. La missione dell'amore è una missione fatta di totale decisione verso Dio, di donazione di tutto noi stessi. O amiamo Dio o amiamo il mondo. Il Signore Gesù non accetta compromessi e non si piega a quelle nostre volontà, volontà umane che spesso sono ricche di passioni, di vizi, ma vuole che il nostro cuore sia il nostro cuore ad arrelare il al suo, alla purezza di Gesù, all'immensità della sua misericordia. Dobbiamo essere noi quei ponti in questo tempo, così come siamo, no? quei ponti attraverso la preghiera che uniscono al cuore degli uomini anche di quelli che non pregano, anche di quelli che non credono. Attraverso la preghiera possiamo unire tutti questi cuori, anche di quelli che sono più, più lontani, al cuore di Gesù, attraverso il nostro Fiat quotidiano, attraverso il nostro sì. Il Signore Gesù desidera compiere il suo progetto d'amore attraverso le creature che ogni giorno sanno donarsi con generosità. Cosa vuol dire? Vittime d'amore, vittime d'amore, vittime di Gesù, per Gesù, per riparare innanzitutto i nostri peccati. In questo tempo tanti peccati che offendono il cuore di Gesù attraverso la nostra preghiera quotidiana, attraverso la nostra offerta, attraverso la rinuncia al peccato, possiamo offrire qualcosa a Gesù e invocare misericordia. Cosa ci chiede Gesù? Di odiare il peccato, ma di amare i peccatori. Ma dopo ti devo dire cosa mi ha detto una signora ieri. Perché è tanto che si riceve. Noi ora non comprendiamo... Tutta questa grazia, tutta questa grazia che c'è, non basterebbero le parole, ma sarebbe, eh, non bastano le nostre parole per convincere gli altri. Ma se noi profumiamo di Gesù, profumiamo del suo sangue attraverso l'Eucarestia, gli altri ci cercheranno. Non dobbiamo convincere nessuno, ma dobbiamo amare tutti. Prima di tutto noi stessi. Cosa ci chiede Gesù? Profumate del mio sangue. Lasciatevi lavare dal mio sangue preziosissimo. Copritevi dell'unguento che sgorga dalle mie piaghe divine, che sono le benedizioni celesti che il Padre dona incessantemente a tutti i Suoi figli. E in questo tempo vi sta donando attraverso il cuore della mamma. Nel nome di Gesù, ma attraverso il suo cuore puro, santo e immacolato, per la sua presenza qui, le grazie sono a disposizione di tutti. Se lo chiediamo. Cosa dici? Dico che hai parlato di, di ponti e mi è fatto venire in mente quando la leggente Emiliana ha parlato anche lei del ponte, ma un ponte un po' diverso. Il ponte... Che rimane fra i due tempi il tempo del prima e il tempo del dopo della nostra umanità e questi due tempi saranno attraversati dal ponte dei dieci segreti e la leggente Miriana ha proprio detto l'ho sentita io ehm, di pregare per i sacerdoti perché solo loro potranno farci attraversare questo ponte quindi dobbiamo pregare affinché lo spirito santo li illumini e ci aiutino ad attraversarlo e sicuramente quindi... sicuramente miracolo più grande è l'eucaristia e senza i sacerdoti non abbiamo l'eucaristia non abbiamo Gesù quindi per quello penso che la Madonna attraverso Miriana ci ha invitato tante volte a sostenere i sacerdoti nella preghiera e eh, a pregare per loro perché eh, tante volte la Madonna ha detto io vi do la mia benedizione materna, ma la benedizione più forte che ricevete su questa terra è quella dei vostri sacerdoti. Perché quando il sacerdote alza la mano per benedirci, mi ha detto è proprio mio figlio Gesù. È mio figlio Gesù. Sì. Guarda, è una meditazione di questo periodo che sto lavorando sopra, no? mi, mi fisso sulle cose, eh, ma siccome la Madonna dice, eh, ha detto purtroppo detto che pochi vanno direttamente in paradiso pochi tanti in purgatorio un numero altrettanto grande all'inferno. No? e cosa ci dice invece il Signore? Gesù chi beve il mio sangue e mangia la mia carne avrà la vita eterna per quello che dobbiamo pregare per le vocazioni, per i sacerdoti e dobbiamo andare tornare in chiesa senza esitazione, perché questo tempo dove il male spirituale è fortissimo, l'attacco del male è fortissimo. L'unica protezione è Signore Gesù. E tante volte rinunciamo a questa grazia incredibile, incredibile assolutamente. E non solo dobbiamo tornare in chiesa senza esitazione, come hai ben detto tu, ma di corsa, perché comunque. Eh come ha detto anche sempre la leggente Miriana, non sappiamo noi se domani siamo vivi, quindi non dobbiamo aspettare né segreti né niente ma la, la nostra salvezza, la salvezza della nostra anima dipende proprio da questa scelta, ma questa scelta se non sei in preghiera, se non sei in comunione di Dio eh, eh, poi per grazia assolutamente Dio può aiutare ma non dobbiamo comunque ehm, correre il rischio di non salvarci, quindi andare in chiesa, a pregare, e soprattutto una cosa che mi ha fatto venire in mente prima mentre parlavi dei sacerdoti, purtroppo una cosa sì. che si è persa molto in Italia è il rispetto per i sacerdoti, eh, cosa che invece trovo tantissimo negli Ugori. Il sacerdote è veramente percepito, vissuto come veramente il, il vicario di Cristo. Qui in Italia purtroppo i nostri sacerdoti vivono nella solitudine, nella... Nessuno più li ascolta, è vero che forse un pochettino la Chiesa ha perso della sua forza, soprattutto qui in Italia, e che ritroviamo a Medjugorje per quello che veniamo a Medigori. Ma noi facciamoci una domanda: ma noi preghiamo per la Chiesa, noi preghiamo per i sacerdoti. La Madonna Medigori, in due di ogni mese, ce l'ha chiesto per tantissimi anni, ecco, io penso che se noi iniziassimo a fare questo, la nostra Chiesa, i nostri sacerdoti ritroveranno la forza di cui abbiamo comunque eh, assolutamente bisogno. Adesso sì. se sei d'accordo, dimmi scusami. Sì, no, eh. volevo dirvi un attimo questo che hai detto perché è importante. E penso che sia la nostra Chies la Chiesa che anche la Madonna che sicuramente non va a patti con i nostri peccati. No? Non ci vuole sentire la mamma celeste, lei che è la madre della Chiesa, e ama ci ama ama anche le nostre debolezze ma vuole farci, farci uscire da questa oscurità la Madonna appare eh, e io ci credo la Chiesa mi lascia libero di credere io credo eh, appare, penso perché per risvegliare la nostra fede tanti di noi purtroppo eh, siamo addormentati perché eh, come ha detto la mamma celeste avete rinnegato Gesù magari senza neanche farlo apposta avete rinnegato la croce eh, tornate cari figli avvicinatevi io dico non temete venite e vedete quello che succede perché è vero che la grazia è dappertutto anche nella nostra parrocchia noi dobbiamo andare a sostenere i nostri parroci che sono in questo tempo impegnati a tante cose da fare però fare, essere noi in ginocchio anche per loro per poter stare tutti in piedi domani quando saranno le prove perché sono sicuro di una cosa di questo c'è una certezza eh, che quando il male arriverà arriverà all'improvviso quindi non potremo prepararci eh, non potremo affrontarlo in quel momento dobbiamo prepararci prima oggi è tempo io guarda sto facendo questo impegno con me stesso anche davanti a dio di vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo. Quello che mi chiedo la sera quando vado a dormire, ma se il Signore mi chiamasse, sarei pronto? Tante volte dico no, <ride> non sono pronto. Allora lì scatta la Madonna. No? Cosa le chiedo? Chiedo a lei attraverso la preghiera eh, di poter essere pronto col mio sì, no? senza le scuse, e poter essere pronto quando Dio vuole di andare in paradiso. In paradiso. Questo è il mio obiettivo. Chiedo la grazia ogni giorno di poter andare in paradiso, perché eh, è il Signore che ce lo concede. È il Signore che ha preparato questo posto per noi. E allora non dobbiamo avere paura, non dobbiamo stare attaccati troppo a questa terra, così come adesso a me non piace troppo. Guarda, eh, questo mondo, così come la vediamo ora, crollerà, grazie a Dio. Non, non c'è la fine del mondo, come tanti dicono, ma eh, dobbiamo, come la Madonna, passare dal Calvario, passare dal Calvario, dalla Croce, per poter poi vivere tutti insieme questo tempo di pace, questo tempo di grazia, che la Madonna chiama il trionfo del suo cuore immacolato. Il trionfo del cuore immacolato di Maria, dopo ne parleremo un po', un po', già ne stiamo parlando, <ride> ma eh, è il trionfo di Dio, è il trionfo di Dio, sarà un, un trionfo totale, quello vuol dire? Che noi sappiamo già oggi chi vincerà, possiamo già schierarci dalla parte giusta, io mi schiero dalla parte della Madonna, peccatore, delle volte faccio fatica, ma eh, chiedo a lei questa luce, lei è la cosa più bella che ho scontrato nella mia vita non l'abbiamo vista, non l'ho mai vista ma la posso certamente sentire guarda, con rosario ogni secondo, ogni giorno per me è un dono di Dio assolutamente sì e mentre parlavi e poi non divago più perché altrimenti non andiamo avanti con il resto delle cose che dobbiamo dire però quando hai detto eh, io sono pronto se dovessi Andare adesso in cielo mi è fatto venire in mente San Giovanni Bosco eh, che stava giocando nel cortile a pallone con i suoi ragazzi l'hanno fermato e gli hanno detto cosa faresti se tu sapessi che fra cinque minuti muori e lui ha pensato un attimo e ha detto continuerai a giocare a pallone questo perché? Perché dobbiamo veramente fare sempre tutto nella nostra vita come se fosse l'ultimo come hai detto bene tu prima eh, l'ultimo tempo che viviamo quindi tutto sempre scegliendo il bene adesso sì. allora andiamo avanti, dimmi scusami no no vuole mettere un canto magari piccolo canto allora lo metto subito sì. aspetta un attimo che me lo sono preparato andiamo con il sì. canto chiediamo adesso, la pace scusami chiediamo attraverso questo canto il dono della pace pace nel nostro cuore perché come ci dice sempre Vista, se non abbiamo noi la pace, pregare va sempre bene. Però se non abbiamo noi la pace nel cuore, no? la nostra preghiera per la pace del mondo non è che arriva tanto. Quindi chiediamo prima il dono della pace nei nostri cuori, nei cuori di tutti quelli che stanno ascoltando e anche di quelli che non ascoltano. E Allora chiediamo agli amici che stanno ascoltando di condividere no. la diretta, così possiamo arrivare anche a quelli che non ascoltano. In questo canto. Sparci il verbo, vai. Aspetta solo che prima c'è la pubblicità perché lo prendo dal cellulare e ce la... ok, saltiamo gli annunci, andiamo. Saina Pace Dura i nostri cuori Pace Che tu solo sai dare. Guarda, sono talmente emozionata di fare questa diretta questa sera che avevo paura che si sentisse la mia voce, ho disattivato l'audio eh, sì, e non vabbè, ho vabbè. pensato che ho tolto la canzone. Come dicono qua i croati, nema problema. Nema meno male, va? Allora adesso vorrei leggere il secondo messaggio, quello del 2 dicembre 2014, così tu ce lo puoi commentare e dice... Cari figli, tenetelo a mente, perché vi dico, l'amore trionferà. So che molti di voi stanno perdendo la speranza perché vedono attorno a, te, a sé sofferenza, dolore, gelosia, invidia, ma io sono vostra madre. Sono nel regno, ma anche qui con voi. Mio figlio mi manda nuovamente affinché vi aiuti. Perciò non perdete la speranza, ma seguitemi, perché il trionfo del mio cuore è nel nome di Dio. Il mio amato figlio pensa a voi come ha sempre fatto, credetegli e vivetelo. Egli è la vita del mondo, figli miei. Vivere mio figlio vuol dire vivere il Vangelo. Non è facile Comporta amore, perdono e sacrificio. Questo vi purifica e apre il regno. Una preghiera sincera che non è solo parola, ma preghiera pronunciata dal cuore vi aiuterà. Così pure il digiuno, poiché esso comporta ulteriore amore, perdono e sacrificio. Perciò non perdete la speranza ma seguitemi. Vi chiedo nuovamente di pregare per i vostri pastori, affinché guardino sempre a mio figlio, che è stato il primo pastore del mondo e la cui famiglia era il mondo intero. Vi ringrazio. Angela, che ti devo dire? Questo, come tutti i messaggi della Madonna, ma io non li chiamo messaggi, ma li chiamo dei trattati d'amore. E' anche una, una luce in questo mondo di buio totale, buio totale. La Madonna ci indica una strada certa e sicura da seguire, ma poi sarebbe da meditare eh, tutta la vita, tutta la vita. Ogni parola della Madonna eh, sarebbe da tenere a mente, come ha detto lei, no? cari figli tenetelo a mente perché vi dico l'amore trionferà. Io ho provato a pensare, perché lei dice tenete la mente, questo nel 2014, penso io, e poi magari mi sbaglio, anzi sicuramente mi sbaglio, <ride> ma la Madonna dice tenete la mente, forse perché magari più avanti eh, possono capitare anche tante cose che ci impediranno di pensare. No, a tutta la grazia che stiamo ricevendo oggi, alle, a tutte le promesse che la Madonna ha fatto, e sta continuando a fare. Allora, lei, lei ci dice come la mamma, no, non vi preoccupate, tenetelo bene in mente, scrivetelo. Io me lo sono scritto in camera tanti anni fa. Quando mi dato questo messaggio, l'ho scritto nella mia cameretta. Il, mio, il cuore della Madonna trionferà, me lo sono fissato proprio bene ben in mente perché magari quando arriveranno le prove eh, non avremo magari quella capacità di discernimento che abbiamo oggi quando tutto sarà al contrario di tutto no? pensa se abbiamo visto cosa è successo con la guerra in Ucraina, ma la guerra è già scoppiata da un pezzo la guerra dentro di noi da tanto tempo, la guerra nelle famiglie ma non sappiamo dopo cosa succede, Madonna ha detto non potete immaginare ciò che accadrà, l'ha detto non possiamo dire di no nel 1982-83 ha detto queste parole non potete immaginare ciò che accadrà ma io sono con voi la madre è con noi Madonna ha detto tante volte io prego per voi intercedo per voi presso il mio figlio vostro Dio l'altissimo di cosa dobbiamo avere paura io la cosa che ho paura è dei miei peccati quello mi fa paura però la paura non viene da Dio, dei miei peccati più che altro, dei propositi di peccato, tante volte facciamo, ma grazie a Dio la Madonna ci dà la grazia di dire rinuncio, rinuncio, guarda, eh, io alcune volte lo dico, non mi vergogno a dirlo, che questa è la verità, più vado avanti e più mi accorgo quanto combattimento interiore c'è dentro di me, mi accorgo quanto il mio cuore è attratto dal, dal mondo, tra virgolette. No? Chi mi dà la forza? La Vergine Maria. Attraverso la preghiera, attraverso la comunione fraterna, mi sento al sicuro. Le lotte sono tante, Gesù mi fa vedere poco alla volta tutta la miseria che c'è dentro di me perché il Signore è grande, il Signore è paziente, allora ci aspetta, però eh, con la sua grazia tutto può cambiare, Guarda, sono qua io, posso essere qua tutti, però stai sicuro, <ride> quindi eh, veramente è un messaggio incredibile, teniamolo bene a mente tutti, scrivetelo sul comodino. Un borsellino o un pasto visibile la, il cuore l'amore trionferà cosa vuol dire gesù trionferà sei d'accordo assolutamente d'accordo e con questa veramente speranza nel cuore e eh, tu hai detto prima mh, dobbiamo dircelo adesso una cosa del genere perché poi quando arriveranno le prove quelle forti non sappiamo se abbiamo questa lucidità sì. ma io penso e correggimi se sbaglio secondo te io penso che la maggiore o minore forza la maggiore o minore lucidità sarà determinata da quanto ora preghiamo da quanto ora ci convertiamo infatti la Madonna Mediugori dice non aspettate il segno per convertirvi perché poi non ci sarà più tempo questo è il tempo della grazia e io penso che questo è il tempo un po' come un salvadanaio dove noi stiamo mettendo dentro la, la, la forza che poi potremo, alla quale potremo attingere un domani. Sicuramente. Guarda, eh, un'altra delle cose che mi... anche la comadre Rosario mi ha parlato tante volte, che a volte mi sgrida perché mi dice non ascoltare la voce del male. Non ascoltare quella voce. Quando magari ti viene quella... Dai, senti quel sibilo no che è cornuto che cerca di metterci nella testa tante cose le volte anche attraverso le persone che incontriamo no come il signore si serve del bene usa gli uomini per fare del bene anche il male satana usa gli uomini per fare del male allora la cosa più importante è di non fermarci davanti al male bisogna andare subito oltre guarda voglio condividere con te eh, ieri, una signora, no, non ieri, qualche giorno fa, mi ha un po' aggredito, ma giustamente fatto bene <ride> perché eh, lei diceva così: No, eh, ma perché tu, ti, tu sei vivo e tanti altri giovani sono morti. No, allora io ho detto, beh, questo è il mistero della fede, questo non lo sapremo mai. Però, <ride> guarda, me lo sono scritto per eh, cosa gli ho risposto perché. Eh, io ho detto signora Gesù a lei mi ha detto anche perché ti sei drogato perché hai fatto questo del male tua famiglia o anche le persone che hai incontrato perché di male l'ho fatto questo è sicuro ma il bene è più forte del male allora penso io eh, eh, signore Gesù permette che ci siano anche i drogati anche i bambini abbandonati, anche le prostitute, penso lo permette, non è che lo vuole, eh? lo permette perché questo è il suo grido. Questo è il suo grido di dolore, no? Ma noi non ci facciamo caso, ci fermiamo di, di più davanti al, al male che una persona può fare e non perché sta facendo questo male. No? Io vedo che tante anime soffrono, soprattutto i giovani. E adesso, tanto, tanti magari hanno pochi amici, sono chiusi in casa e perché questo male che c'è fuori non lo vogliono e allora si rifugiano. Però, non riescono a vedere la luce perché manca Gesù nella loro vita. Gesù e la Madonna sono sempre vicino a noi, guarda, soprattutto quando siamo più lontani, più in pericolo. Vangelo che Gesù lascia tutte le pecorelle per andare a cercare quella che si sta perdendo, ma noi non sentiamo, non sentiamo i richiami d'amore di Dio quando il nostro cuore è senza preghiera, senza la messa, e non è in grazia di Dio. Guarda, adesso il mondo cosa ci propone, io lo dico alle mamme, che qui magari mi chiedono di tanto come ci cura il mondo l'eterno riposo, dico io. Non parlare più, medicine, ti curo, così non dai più fastidio. Le psichiatrie sono piene. Tanti giovani stanno bene, apparentemente. Ma senza Gesù prima o poi le cose crollano. Perché eh, non possiamo fare a meno di Dio. È Lui che ci cerca per primo e' Lui che mendica il nostro amore, ma se corrispondiamo poco, poco, poco a quell'amore, diceva Padre Pio, ci dà anche il premio per la vita eterna, a noi la scelta. Assolutamente. Tu prima hai detto, se sono qui io, tutti possono esserci. Vero? Sì. Ma ad un'unica condizione, facendo la scelta che tu hai fatto, quella di iniziare a pregare perché diversamente quel risultato non si può raggiungere. Quindi veramente la preghiera, la confessione, scegliere Dio. Ah, adesso sì, non possiamo più avere le scuse. No. E la, la cosa di pregare è una grazia, è una grazia però... Poi è stata la prima grazia che ho avuto eh, tenendo a me giugno, dopo che ero cosciente. No. La prima volta che sono venuto capivo niente. Ma man mano che tornavo qui questo desiderio della preghiera dentro il mio cuore, ma ancora oggi, se non prego, sono cattivo. Per quello che il Signore mi dà questa grazia di sentire questo desiderio di pregare. Quando non sento di pregare, vado lo stesso, perché non devo sentire, alcuni giorni proprio non è, non è cosa, no? non si può fare, ma è proprio lì che ci aspetta il Signore. Quando non sentiamo niente dobbiamo andare ancora di più a pregare perché non dobbiamo sentire ma dobbiamo pregare dobbiamo pregare Guarda. Rosario è sempre con me Rosario è sempre con me la Padre Iosa tanti anni fa quando ha fatto un ritiro il, ho avuto la grazia di poter stare un po' con lui ha detto queste parole niente può sostituire ma l'ha detto proprio personalmente niente può sostituire l'Ave Maria neanche la droga neanche la droga l'Ave Maria, è la Messa è il miracolo più grande, e su questo siamo tutti d'accordo, ma l'Ave Maria, cosa fa la Madonna? Allontana il male, soprattutto quando arrivano i pensieri, il male che c'è dentro di noi, il male che c'è nella nostra famiglia. Satana quando sente Ave Maria si allontana, si allontana, per quello che se non preghiamo, non preghiamo, perdiamo la parte migliore. Perché la Madonna è lei che ci guida fino alla Messa, è lei che ci istruisce su cosa fare, su dove andare e dove non andare. Questi per me sono i frutti del Santa Rosario. poi ne parliamo un pochettino alla fine. Assolutamente sì. Grazie, grazie mille perché veramente parlare di queste cose è importantissimo. Soprattutto oggi che veramente c'è tanta confusione tanta aridità e tanta lontananza da Dio dobbiamo veramente parlare e portare Dio nelle nostre case ecco, affinché più persone possibile si risveglino dal torpore in cui siamo caduti una volta mi ha molto colpito io ho avuto la fortuna di, la grazia di conoscere Curiosity, la sorella di Sor Cornelia e ha detto una frase che mi ha colpita tantissimo ha detto la televisione è l'altare di Satana Effettivamente, riflettendoci, <ride> guardando quello che, che ci comunicano attraverso la televisione, è tutta una deviazione, tutto un andare contro le leggi di Dio. Effettivamente, aveva più che ragione. E non solo: la televisione addormenta le coscienze. Guarda, sicuro, io, io da tanti vita. anni, da tanti anni che uh, ogni tanto mi guardo anche le partite, questo sì, però adesso un po' di più l'unica cosa che ascolto è la radio principalmente la radio maria <ride> non avevamo dubbi che dicevi questa radio <ride> sì perché è un conforto anche io dormo poco tipo eh, dormo tre ore a notte e... però adesso a differenza di prima quando sono sveglio sto bene e... o faccio qualche preghiera o scrivo qualcosa ma ascolto la radio e... perché di notte, eh, proprio quel momento di dove puoi, puoi mettere proprio cuore a cuore con Dio e di che ti vengono le idee più belle, con tutti i buoni propositi. Poi magari non è bacchino anche uno, no, il giorno dopo, però di notte, se una la grazia che eh, dormire poco perché dormire tanto non fa neanche bene. No. Voglio svegliare la Roana, san come dice Il nostro superiore no? la mattina capellina cappellino presto. Eh, però eh, la notte possiamo pregare, perché proprio anche di notte per quelli che magari escono la sera, che magari non tornano a casa, possiamo, ogni momento, come ha detto la Madonna, può diventare preghiera. Può diventare preghiera. Bene. Allora, a proposito di preghiera, leggiamo l'ultimo messaggio che avevamo pensato questa sera, che sì. anche leggere questi messaggi è preghiera. Quindi il messaggio del 25 luglio 2019, cari figli, la mia chiamata per voi è la preghiera. <ride> guarda qua, guarda caso. La preghiera... Lei è la preghiera, perché lei è la preghiera vivente. La Mamma Celeste lei è la preghiera vivente. Lei è stata la lampada sempre accesa e continua a esserlo. E l'olio come balsamo. Cosa dicono a me Madonna la sua preghiera fascia le nostre ferite poi Gesù ci guarisce ma abbiamo bisogno che qualcuno ce le faccia e chi più della Madonna lo può fare vai leggi però a proposito di ferite guarda solo questo e poi ricomincia il messaggio io la prima volta che sono arrivata a Mediugori nel 1993 arrivavo da anni terribili una sofferenza io veramente avevo ferite sanguinanti nel mio cuore io in quei tre giorni di pellegrinaggio proprio sperimentato sentivo proprio un balsamo che curava le mie ferite e c'è stata la svolta la svolta proprio della guarigione dal dolore del cambiamento della mia vita eh, fino ad arrivare ad oggi sempre meglio sempre di più eh, nelle mani di gesù di maria e quindi è vero? Gesù e Maria guariscono le nostre ferite. Io l'ho proprio sperimentato, l'ho sentito, ho sentito questo balsamo. Sì. Riprendiamo il messaggio. Vai. Del 25 luglio 2019. Cari figli, la mia chiamata per voi è la preghiera. La preghiera sia per voi gioia, è una corona che vi lega a Dio. Figlioli, verranno le prove e voi non sarete forti ed il peccato regnerà, ma se siete miei, vincerete, perché il vostro rifugio sarà il cuore di mio figlio Gesù. Perciò, figlioli, ritornate alla preghiera, finché la preghiera diventi vita per voi, di giorno e di notte. Bellissimo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Bellissimo. La notte tu tu dormi poco. <ride> Sappiamo cosa dormo. fai da dormo la non dormo mai, <ride> <ride> però non è che io che prego sempre, però mi godo ogni momento. Guarda, quando la Madonna, eh, guarda qua che mi dice: incredibile, il vostro rifugio. Vabbè, eh, il peccato il peccato regnerà: il peccato regnerà terribile, eh. Satana regna ha detto qualche, volta, una volta, qualche mese fa, non l'aveva mai detto prima. Satana regna per quello che dobbiamo correre e andare a Messa. Perché guarda cosa succede dopo la Messa, mi lascio il messaggio, no? Se siete miei vincerete perché il vostro rifugio sarà il cuore di mio figlio Gesù. E dove lo troviamo questo cuore? Nell'ostia santa. Lì batte il cuore di Gesù. Guarda che miracolo, cosa succede? Dopo la Messa, questo è sempre l'insegnamento della nostra madre, dopo la Messa non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, vive in noi. Diventiamo tabernacoli di Dio, puri e casti come te, o oh madre, puri e casti. E dicevo Gesù, grazie di Dio. Quando il sacerdote dice adesso la Messa è finita, andate in pace, lì comincia la nostra l'aiuto della Madonna. Cosa possiamo diventare? Porta, nel nome di Gesù, nel nome di Dio, portatori di pace, perdono, amore e misericordia. Qual è la nostra messa? Continua tu signora a celebrare la nostra la messa nella mia giornata. Ti piace? Assolutamente sì, è il miglior modo per iniziare la giornata. Però adesso andiamo in conclusione, perché è quasi un'ora che siamo in diretta, sì. però vedo che gli amici continuano a seguirci, quindi probabilmente Vai, non li stiamo annoiando. Dimmi. Diciamo due cose del rosario e ci salutiamo. Ecco, ecco la proprio questo, dopo aver parlato attraverso le parole di Maria. Vorrei che ora tu, caro Fra Michele, ci parlassi della preghiera che più sta a cuore alla Mamma Celeste, il rosario, sì. e se ci rosario. vuoi dare la mia importanza per le nostre vite. Guarda, non dobbiamo trovare le scuse. Madonna ci chiede di pregare il rosario. Io quello che sento è che tanti magari fanno novene o no coroncine, va bene tutto, ma niente può sostituire il santo rosario. Madonna chiede tre rosari ogni giorno e proviamo a farli tutti e tre. Proviamo a fare quei tre rosari. Chi ne fa uno può chiedere alla grazia di farne due chi ne fa due, di farne tre, chi ne fa tre, quattro. <ride> Però i frutti dei quei tre rosari, certo che la mamma celeste non ha bisogno delle nostre pregherine, credo io, ma ci invita a pregare perché sa che se non preghiamo ci allontaniamo dalla verità, dalla verità che è Gesù. E neanche lo desideriamo più. Guarda il rosario. Cosa mi ha insegnato madre Rosaria? Madre Rosaria, <ride> lei dice: Se la Madonna chiede a tutti tre rosari, noi dobbiamo fare di più. Allora lei vorrebbe che le facesse almeno dieci al giorno, delle volte impossibile, ma riesce a farne anche nove. Poi se non prego io, gli altri pregano. E siamo un cuore solo e un'anima sola. Non è che tutti possiamo stare in cappellina in a pregare eh, tutto il giorno, perché ognuno ha le sue responsabilità, però c'è chi prega incessantemente e un minimo di quei tre rosari al giorno io ho usato questo impegno già da tanti anni di poter fare almeno ogni giorno minimo sindacale per me i tre rosari per stare a posto con la testa cosa mi ha insegnato Madre del Rosario senti, combatti la buona battaglia con l'arma del rosario fra le mani anche quando ti sembra di perdere la battaglia persevera e diventa sordo e cieco ad ogni malvagità che c'è intorno a te, a ogni cosa che ti impedisce di pregare. Con l'arma del Santo Rosario fra le mani, ogni male viene sconfitto e debellato. Ogni male. La corona del Santo Rosario, devi amarla, baciare il Rosario, baciare il Rosario, non fare l'abitudine, a questo dono di grazia ma ogni volta che reciti il rosario sia per te una nuova gioia una nuova preghiera una nuova offerta una nuova donazione e consacrazione di tutto me stesso Madonna chiede di consacrarsi al suo cuore immacolato mi consacro attraverso il rosario quando dico il rosario mi consacro a lei continuo e finisco lo Spirito Santo desidera formare ciascuno di voi, ciascuno di noi, per, re per renderlo un piccolo granellino per comporre quella catena dolce del rosario, quella catena che collega il cielo e la terra, le lodi dei nostri cuori ripetendo instancabilmente l'Ave Maria, affinché diventiamo noi quel rosario vivente, santo rosario vivente. Ne sarebbe da dire tanto. Se vuoi mi fermo qua, se vuoi continuo. Come senti nel cuore? <ride> Vero... Cosa ha detto la mamma? Quindi... Concludiamo con Rosario. Eh? Ancora due cose sul Rosario. Madonna è apparsa in chiesa con Rosario in mano, davanti all'altare. Ha detto pregate ogni giorno, pregate il Rosario e pregate con il cuore. Quando pregate il Rosario io sono con voi. questo l'ha detto davanti a tutti non hanno visto solo i leggenti ma anche altri hanno testimoniato di averla vista e anche sentita la mamma celeste chiede che la preghiera del rosario sia recitata in famiglia figli con i genitori i genitori con i figli non chiediamo perché ma guardiamo quanto male che c'è per allontanare il male per essere tutti sotto il suo manto, pieno di grazie e pieno di preghiera. Insegnamento di Padre Iosu, cioè gli appunti. Io le cose importanti me le scrivo, per non dimenticarmene. Stai eh. bene? Mi ha insegnato così tanti anni fa, mi ha detto non lasciare più la corona del rosario. Lui ha baciato il rosario, il mio rosario. ha detto non lasciare più il rosario che diventa sangue nelle vene. Santo Rosario, purifica il mio sangue. La preghiera del cuore, che consola e asciuga le lacrime della Madonna. Tu pensa. Quando preghiamo il rosario, consoliamo la mamma celeste. Le sue lacrime vengono asciugate. Consoliamo il cuore immacolato di Maria che trionferà. Perché il cuore della madre è il suo figlio Gesù nel cuore della mamma come nei nostri cuori batte il cuore di Dio quindi non dobbiamo temere eh, ma dobbiamo pregare e con questo concluso concluso sono vi annoiate ma io devo dire che qua siamo un po' come le nozze di cana e il vino buono alla fine qua sto vedendo che gli amici stanno aumentando alla fine anche se più di un'ora che siamo in diretta vi ringrazio anche perché, cari amici, è vero che noi abbiamo parlato, ma voi ho visto, avete partecipato attivamente, eravate insieme a noi perché ho visto tutti i vostri messaggi, vi ringrazio di cuore di questo. E proprio a voi, cari amici, adesso faccio una comunicazione fra Michele. Vai, vai. Proprio perché il pellegrinaggio del 18 marzo è stato meravigliosamente bello e tu lo hai visto, perché eravamo lì anche da voi, perché per, per me venire da, a, dai figli di inamore è una tappa cioè, imprescindibile. Noi veniamo. <ride> ecco, adesso mh, lunedì aprirò le iscrizioni per il nuovo pellegrinaggio che faremo per il 2 maggio. Partiremo il 29 aprile e rientreremo il 3 maggio. Quindi, poi gli amici che vorranno unirsi a noi ci potranno, mi potranno scrivere e contattare, insomma, mh, tramite anche questa pagina. Sarete benvenuti. Andremo ai piedi di Maria, che ci insegna a pregare. Ci... Dice, ci ricorda che la nostra unica salvezza è il suo figlio Gesù. Ma non voglio fare prediche perché ci hai spiegato già benissimo tutto, tu, caro Fra Michele. Io voglio concludere questa diretta dicendo, richiedendo ancora a tutti voi di attivare le notifiche e condividere questa diretta in maniera che anche dopo potranno ascoltarla altre persone. E se vuoi, caro Fra Michele, insieme io, te e voi tutti amici che ci state seguendo. Concludiamo questa diretta con un Padre alla Gloria. Vuoi sì. così? Sì, sicuramente, però se vuoi leggo la preghiera di consacrazione alla croce: sono tre righe. Eh. Assolutamente sì, sapere. la preghiera di consacrazione alla croce è un Padre in gloria che gli amici diranno insieme, io tu direi la prima parte, io la seconda, insieme a tutti gli amici che ci stanno seguendo. Direte, diremo insieme la seconda parte. Vai, canta. Bene, allora, preghiera alla alla cons di consacrazione alla croce, Padre e gloria per le intenzioni di Maria, per tutti i piani e progetti che ha su ciascuno di noi e sull'umanità intera. Ci consacriamo alla croce, siamo in quaresima, ogni giorno sarebbe da fare questa preghiera. Signore Gesù, ai piedi della tua santa croce, Consacriamo al tuo cuore divino ogni ribellione del nostro cuore e della nostra mente e ogni mancanza di fiducia verso di te, affinché possiamo vivere in pienezza la vera fiducia. Amen. Liberaci, Amen. liberaci dallo scoraggiamento davanti alle prove. Amen. Amen. Per intenzione di Maria, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.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 Grazie, buona serata a tutti, il giovedì sera facciamo le dirette, già sarà la seconda volta che Fra Michele è stato con noi, spero che potrai tornare prossimamente, ma ogni giovedì sera da questa pagina facciamo dirette in collegamento con Mediugori, anzi, stavo dimenticando, il 25 di... Eh, adesso ogni 25 preghiamo in collegamento con Mediugori e anche questo 25, cioè sabato, alle ore 17, pregheremo il rosario mediugori da mediugori in collegamento se vi vorete unire eh, a noi eh, sarete benvenuti creiamo questa catena di preghiera tra mediugori e l'italia che ne abbiamo tanto bisogno stavi salutando fra michele fallo pure ciao pace bene ciao, ciao. buonanotte